Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Questo è un tutorial per rispondere ad una domanda che mi state facendo in tantissimi sul canale YouTube Fabio Ambrosi. Molti, dopo aver seguito la lezione sulle transizioni, eh, mi domandano «Ma io applico la transizione ma non accade nulla?» «Oppure mi viene restituito un messaggio di errore e mi dice che non c'è materiale sufficiente per fare la transizione?» Perché? Cosa sbaglio? Bene, la spiegazione è molto semplice. Eh, piuttosto che rispondere singolarmente uno per uno, faccio un video così eh, provo a rispondere un po' a tutte le, le problematiche che noto mh, stanno interessando molti. Allora, per farvi capire qual è il problema, io ho due video. Un video di un aereo che decolla o atterra, adesso non l'ho visto, credo che stia... atterrando, vabbè, non fa niente. E ho un video eh, di una situazione di strada. Ok, non ci chiediamo bene cosa è successo, ad ogni modo questo è. Cominciamo con la transizione audio. Io ho detto che per inserire una transizione audio di default in automatico eh, o trascino la transizione direttamente sull'audio oppure premi i tasti CTRL, SHIFT e D e la transizione dovrebbe essere inserita. Proviamo. Mm. La transizione viene inserita ma... Qualcuno eh, mi fa notare o comunque eh, si preoccupa del fatto che la transizione viene inserita solo nella clip di sinistra e non nella clip di destra. E di fatto io non posso trascinare la transizione nel mezzo. Perché? Bene, la risposta è molto semplice a questo, a questo problema, a questo interrogativo. Il problema è che la transizione di destra, la clip di destra, non ha materiale sufficiente per creare la transizione audio. Mi spiego meglio. A sinistra di questa clip non c'è niente. Quando applico una transizione, la transizione è come se io sovrapponessi eh, due elementi, audio o video, chiaramente mangiando la porzione dell'uno e dell'altro. Se io metto vicine due clip, una che termina e l'altra che inizia, chiaramente materiale non ce n'è né nella parte destra di questa clip né nella parte sinistra quest'altra clip quindi quando vado ad applicare una transizione audio e adesso lo facciamo con il metodo tradizionale invece con i tasti rapidi da tastiera transizione audio una transizione qualsiasi io posso inserire la transizione audio o solo all'inizio della transizione del, del secondo video o solo alla fine del secondo video ma non nel mezzo perché non c'è materiale per far sovrapporre queste due clip in altre parole se io inserisco la transizione audio sulla seconda clip l'audio parte muto e poi sale di intensità viceversa se io metto la transizione video audio scusate la transizione audio sulla prima clip l'audio andrà a sfumare fino a, a sparire e poi entrerà l'audio della seconda clip ok se io volessi una transizione che vada a, a sovrapporre i due audio inevitabilmente devo sovrapporre le due clip in maniera tale che la clip di sinistra la clip di sinistra abbia materiale eh, da poter inserire nella transizione e stessa cosa per la clip di destra anche clip di destra materiale con cui fare la transizione quindi adesso se io vado a mettere queste due clip vicine una a fianco all'altra e applico la transizione audio vedrete che io la transizione audio posso metterla nel mezzo perché ho materiale sia nell'audio di sinistra eh, sia nell'audio di destra per far sovrapporre le due clip ascoltate ok è chiaro Ho oh, la stessa cosa identica pressoché identica accade nel video torniamo nella situazione di prima io ho due clip video, ecco qui, eh, entrambe le clip non hanno materiale video a, ai loro estremi, eh, la seconda clip inizia in questo punto e non c'è niente prima e la, clip, eh, la prima clip non ha materiale con cui proseguire, ok, se io le metto una accanto all'altra e scelgo una qualunque transizione video, ad esempio dissolvenza, Vedete che Premiere la inserisce la transizione, questo nelle ultime versioni di Premiere, perlomeno 2020-2019, ma mi compare un avviso e mi dice, oggetto multimediale insufficiente, la transizione eh, conterrà fotogrammi ripetuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle ultime versioni di Premiere, se non c'è materiale con cui creare la transizione, Premiere sostanzialmente è come se bloccasse i due video, creando dei fotogrammi, che non esistono, per, per creare la dissoluzione. Guardate come l'immagine in questa in questo frangente. Lo allungo un pochettino per renderlo ancora più visibile, resti praticamente bloccata. Vedete? La seconda immagine viene praticamente fatta partire solo quando finisce la transizione. Oh, se io volessi eh, creare una transizione per fare in modo che le due clip vengano sovrapposte una all'altra, chiaramente, devo avere del materiale con cui creare la transizione. Quindi io sovrappongo le due clip e adesso sì, quando vado ad inserire la transizione, la transizione viene automaticamente creata... E i fotogrammi non vengono, non, vengono, non vengono ripetuti. Spero che questo concetto vi aiuti e <coughs> sia aiuto a quanti in questi mesi mi hanno scritto so, ponendomi questo, questo problema. Non riesco ad inserire una transizione video. Se c'è il materiale la transizione video può essere creata. Se non c'è il materiale, nelle ultime release di Premiere, Premiere duplica i fotogrammi, in altre parole blocca l'immagine, per creare del materiale su cui lavorare. Ma le versioni più vecchie di Premiere vi danno un errore e vi dicono io non ho materiale per creare la transizione. Spero di aver chiarito questo, questo problema che ho visto in molti eh, hanno sollevato in queste settimane. www.fabianbrosi.it, il sito internet dove trovare il corso introduttivo a Premiere Pro e anche il corso introduttivo ad After Effects che riprenderà a breve. Ricordo i lunedì sera alle 21.30 i tutorial live dal vivo in maniera tale che chiunque possa fare domande in diretta e ogni giorno alle 14 su questo canale youtube vengono pubblicati dei mini tutorial di 3 minuti circa in cui affrontiamo diversi argomenti riguardanti il meraviglioso mondo adobe grazie ancora per l'attenzione spero di esservi stato d'aiuto al prossimo video tutorial ciao